Sono disperso in mezzo al mare di un universo virtuale, c'è la costa all'orizzonte, cerco sempre di notare, buoni faccio o può morire. C'è poi chi è? Forse anche una parte di me Quella che ancora non può accettare Che nel diluvio universale io sono E noi è yeah. Io sono un uomo vivo Lo dichiaro che adesso In questo concerto Di anima, spirito, mente e il corno Io sono un uomo Sode del mondo vivendo io nel mio cuore, sono sempre qui a pagare quel peccato originale, ho dato un prezzo al mio valore, mi hanno detto che è infinito, non ci credo. One of you